Ciao, mi chiamo Denis, la S si scrive ma non si pronuncia oggi è il 15 ottobre 2019 e mi sono detto siccome ho fatto il vlog di fine 2018 perché non faccio un vlog anche di fine 2019? e così eccomi qui di fronte alla videocamera poco dopo la mezzanotte da una parte mi chiedo cosa mi porti a fare i vlog proprio verso la fine dell'anno forse l'assenza di zanzare Forse l'assenza di cose interessanti di primavera. Forse perché inizia a esserci un freddo che magari un po' mi rallenta e vloggare può essere un modo un po' per tenermi in movimento. Da una parte questo è anche un modo per rendermi conto di cosa ho combinato in questo ambiente a distanza di un anno. Anche se a me sembra molto di meno, però le date parlano. Cara telecamera, è da un po' che non ci vloghiamo. Il letto qua dietro, come vedi, è tirato giù oggi, quando mi sono alzato, non mi sono messo a disfare tutte le coperte, riordinare, riareggiare la casa come mi ero proposto. A volte vuoi fare una cosa, poi ti sfugge, vuoi risparmiare quei 30 secondi che ci metteresti. E allora io parlo con te, cara telecamera, che, che mi ricorderai quali sono le mie intenzioni domani mattina così quando mi sveglio ci riusciamo già a vedere e mi viene quella giusta ansietta che mi aiuterà a mettermi in movimento che ne sento un certo bisogno in questi giorni a domani bene mi sono svegliato con la videocamera davanti al letto e oggi cosa vi racconto che ho fatto un sogno strano stanotte a un certo punto mi sono svegliato con questo incubo inseguito da un tizio con un bidone di carne da pesca e io stavo cercando di contrattaccarlo con un'asta pieghevole oggi penso che farò un po' di telefonate e poi andrò in laboratorio non so se porterò dietro la telecamera però anche oggi si mette in ordine, si fa pulizie domani alla fine ho deciso di andare in laboratorio che poi è anche casa di mia madre C'erano giusto un pochino di nuvole quando sono andato e mi sono preso la pioggia in pieno e appena arrivato ho trovato tanto cibo, ma prima mi sono mangiato dei fichi d'India che ho trovato all'esse e che mi sono piaciuti molto. Oggi poi ho messo il mio computer su questo bancone e gli ho cambiato la scheda madre. ho scelto un modello che aveva delle caratteristiche che mi piacevano di più ora mentre il computer qua dietro finisce di fare una cosa io vedrò di liberare e di pulire per terra perché voglio fare una cosa nuova che se faccio in tempo scoprirete Bene, io non so se adesso questo pavimento è perfettamente pulito ma sicuramente del nero importante è venuto giù Il computer ha quasi finito le sue operazioni quindi dovete sapere che io ho un'amica che sta molto in fissa col crossfit e è un po' che mi chiedo cosa ci trova di così interessante così mi sono messo a fare una ricerca e ho capito quali potrebbero essere gli esercizi più semplici per iniziare vi farò vedere come faccio i burpees, è la prima volta che ci provo quindi potete ridere un po' di me. Sono troppo abituato allo yoga e tutto. Forse più o meno ce l'ho fatta. Tra un po' mi riguarderò e mi farò due risate anch'io. L'operazione che stavo facendo su questo computer era quella di resettare e riportare a zero un disco collegato esternamente sul quale copierò pari pari quello che c'è su un disco internamente perché questo disco interno se è riempito non ce la fa più e allora anziché svuotarlo lo sostituisco con uno più grande che faccio prima. E poi sono delle idee anche che mi servono un disco di questo tipo. Adesso sto copiando i dati sul disco più grande, dopodiché tirerò fuori il disco piccolo e metterò dentro quello più grande con gli stessi dati e con metà del disco libero. Adesso penso che mi metterò a guardare un po' di quello che ho girato su questo computer. Poi non so cosa faccio esattamente, ma penso che chiuderò questo video con la giornata di oggi perché le prossime giornate saranno molto diverse e come sto gestendo casa lo vedrete chissà quando!